Sì, io sinceramente vorrei intervenire solo su un aspetto specifico eh, su un'azienda in particolare perché ed è multiservizi, come tutti sanno questa è un'azienda, le problematiche relative a questa azienda io l'ho seguita dal primo momento per cui conosco perfettamente il percorso che è stato fatto su, su, con, con multiservizi. Allora, ehm, Prima di parlare di questa procedura di 25 suberi che è stata aperta ieri da uh, molti io vorrei fare qualche premessa. E la premessa è che eh, sinceramente in tutta questa storia qualche errore noi l'abbiamo fatto, i lavoratori, mh, anche se ci hanno fatto qualche critica, qualche volta non è che erano completamente infondate. Certo che eh, le critiche non le possiamo accettare quando arrivano dai banchi della, delle opposizioni, tanto più dal PD, che hanno... Eh, nella scorsa eh, consigliatura Marino hanno previsto la dismissione di molti servizi senza prevedere nessuna soluzione alternativa, dunque dismissione, punto ecco, noi per quanto non siamo riusciti a fare esattamente quello che avremmo voluto fare siamo arrivati ad una soluzione che comunque salvaguarda migliaia di posti di lavoro, ecco per cui ripeto, se dai lavoratori qualche critica l'accettiamo dalle banchi dell'opposizione sinceramente no perché quello che hanno fatto loro è di gran lunga peggiore di quanto sicuramente non abbiamo eh, fatto noi detto questo in relazione alla, alla procedura che è stata aperta eh, ieri eh, da eh, multiservizi su questi 25 lavoratori ehm, questa amministrazione si è attivata immediatamente ed è stato eh, da poco ha aperto un tavolo aziendale e sindacale coordinato dal direttore generale Gianpaoletti e per quanto ci riguarda ha un obiettivo questo tavolo, arrivare ai suberi zero, questo deve essere l'obiettivo di questo eh, tavolo perché noi abbiamo preso degli impegni e questi vogliamo, eh, vogliamo mantenere. Grazie.